La tesi, la Se non sbaglio, tu hai avuto tantissime recensioni. Il tuo sito. io Il microfono. Allora, intanto, questo libro appunto è Daria Cusini, l'autrice della sua tesi di parte dalla di Ma Edito sempre da no? esatto, CERTOL esatto. che è il bando di teoria sociale di CERTOL esatto. che è la di pubblicare il tuo lavoro esatto. e si chiama Un dolore nascosto. Esatto. E racconta di un problema che quando io ci faccio partecipare un Oggi non c'è Stefania che è presidente di Comip, noi lavoriamo, abbiamo fondato Comip, che è stata la prima associazione no, no, in Italia a occuparsi del problema dei figli dei genitori di genitori con costruzione australe. Questa cosa quindi, quindi è un primo. siamo stati precursori di questa tematica no, no. per portarla alla, alla, a una maggiore consapevolezza, per un lavoro di informazione. In, in quello che manca tanto è la possibilità di parlare di questo problema con una tranquillità e serenità che possa portare alla possibilità di ehm, affrontarlo, perché poi di fatto il problema grande di quando c'è un problema di salute mentale è che la salute fisica e la salute mentale non vengono viste allo stesso modo. Quindi quello che noi abbiamo da subito evidenziato nella situazione era il fatto che il voler riportare la stessa dignità ehm, ai problemi di salute mentale che non sono una colpa e non sono una vergogna quindi il, il fatto di poterne parlare noi ovviamente abbiamo vissuto la situazione da figli di persone con cioè di genitori che hanno problemi di salute mentale e questo sì. lavoro nasce dopo, dopo il lavoro di Stefania che ha pubblicato con lei con Cervo cioè, e con un che era una mini guida alla sopravvivenza per i ragazzi il mio lavoro invece si introduce più per, eh, per la rete di professionisti della salute mentale l'importanza del mio lavoro nasce perché volevo riuscire a dare una continuità tra la mia esperienza personale e la, eh, la professionalità che stavo acquisendo io mi stavo lavorando in pedagogia. l'importanza era far parlare questo dolore nascosto, smettere di, di, di tenerlo nascosto, nascosto per poter creare questo ponte di rete cioè sia con le famiglie ma con i professionisti che lavorano in ambito e l'importanza fondamentale è stata dar voce ai figli infatti questo lavoro di tesi è una tesi strutturata come una ricerca qualitativa che come, mh, come parte fondamentale ha le interviste sono state interviste eh, su, eh, ai figli e a chi come noi ha vissuto in prima persona la problematica di avere un genitore con un mentale. Perché questo? Perché ehm, la voce, la loro voce in prima persona, la nostra voce in prima persona, per, ehm, eh, perché venisse da noi la modalità anche per aiutarci e per dare più strumenti ai professionisti per poter affrontare e aiutarci perché eh, ovviamente tra, tra tutte le cose che ho evidenziato nel lavoro c'è cioè, appunto la difficoltà dei servizi spesso siamo figli diciamo a volte dimenticati perché si pensa al nostro genitore che giustamente ovviamente ha le sue necessità perché sta male però purtroppo poi i figli rischiano di passare in secondo piano e anche di doversi, nella maggior parte dei casi, prendere delle responsabilità diventare a loro volta dei esatto. cuori. esatto, quindi l'inversione dei ruoli comunque poi è tutto affrontato in maniera molto eh, esaustiva, eh, però nonostante sia stato affrontato, quello che dico sempre è stata una goccia nel male nel senso che nonostante abbia affrontato in una certa maniera un lavoro di tesi è un primo lavoro su qualcosa che non viene quasi mai affrontato quindi, la, la speranza è che apra poi a eh, ulteriori eh, possibilità di approfondimento in modo che appunto, se ne possa parlare noi con comic, abbiamo iniziato non a mostrare Children stato... of Mentally Real Parents Praticamente la, il nostro lavoro pre-pandemia era stato molto improntato sul lavoro nelle scuole per arrivare ai ragazzi per dare un supporto maggiore a loro dal punto di vista della, ehm, del rendersi conto che non sono soli perché una cosa che ci ha contraddistinto, quando lo ricordiamo eh, da, nel nostro vissuto da, da bambine e ragazze era stato il sentire come se tu vivessi una situazione che probabilmente vivevi solo tu comunque siccome c'è lo stigma, il giudizio, non se ne parla, non potevi avere delle... Ehm, Connessioni che potessero fornirti una consapevolezza in più su quanto comunque c'era anche qualcun altro che appunto viveva la problematica. Quindi ecco l'importanza del lavoro anche nelle scuole per sensibilizzare e, e appunto anche il lavoro di Stefania per minimi da guida proprio per i ragazzi. Per L'associazione sì. è partita questa... allora, da Terni, esatto, eh, esatto, noi poi siamo una associazione che dall'aiuto che abbiamo avuto sempre, ed eh, è vero il discorso che si faceva prima, no, una rete di volontariato molto attiva e molto, molto positiva a Terni, perché Stefania ha trovato eh, nel ceso di Terni la possibilità di aiuto per le fondazioni dell'associazione. E noi ci siamo incontrate tramite il gruppo che aveva fatto lei di auto aiuto su Facebook i genitori di genitori con, con, con l'ultimo sì. mentale da lì poi con la nostra connessa, siamo connesse a livello territoriale, lei è più verso Radio eh, ma poi si è aperta a Terni e io invece sono di ah, manco, però ci siamo comunque trovate nella, nella rete sì, di internet sì, sì. che è stata anche quella un supporto. Eh, comunque, eh, per tornare alla, alla comunicazione che hai fatto, ecco, ehm, di quante persone hanno interesse? Allora, essendo una ricerca qualitativa, il numero può essere ridotto per permettere di avere eh, un certo tipo di date. Perciò sono 10 eh, interviste. 10 interviste. Ah, per ragazzi e ragazze, più eh, dovevo... ad Cioè, adulti più nella fascia adulta abbiamo fatto perché appunto siamo uniti dal gruppo di Facebook che comunque abbiamo personalizzato figli quarantenni? stiamo andranno dalla fascia dei 30 ai 50 e sono figli figli Gianni, che hanno avuto con le problemi esattamente quindi persone che hanno vissuto comunque per molta parte della loro vita con questo problema esattamente, esattamente. e che poi sulla base del loro vissuto abbiamo insieme rielaborato Tutta una serie di cose, cioè nell'intervista, sì. da cui ho poi tratto tutta una serie di analisi che potessero essere appunto di spunto. Perché ci sono tante situazioni così nascoste? Sì, sì, assolutamente, perché non aiuta il fatto che, appunto, come dicevo prima, no, noi ci scontriamo con la situazione sempre con lo stigma e il pregiudizio. Già la salute mentale in generale è Italia. Esatto. mentre invece, come è dico sempre. Generale, è... da raccontare. Esatto di restituire questa dignità e il fatto che sia una responsabilità sociale di tutti noi perché comunque prendersi cura di un mentale vuol dire avere dei rapporti più sani con se stessi e con l'altro, quindi in realtà poi la salute, siccome è un insieme di eh, sia salute mentale che fisica, tutti ce l'abbiamo, tutti possiamo ammalarsi sia di salute fisica che di salute mentale, quindi prendersene cura è nata di responsabilità, così come prendersi cura la loro però nel caso della salute mentale c'è certo, anche una connessione in più col fatto che se stai bene sei più eh, hai, un, hai delle relazioni più sane più positive di qualità più migliore e poi a livello sociale ti beneficiano tutti ecco. quindi chiaramente noi come situazione dobbiamo portare questo messaggio sì, il vostro messaggio è che non, non c'è niente di cui vergognarsi sì, sì. se uno ha dei problemi di salute è la più chiave più non tenere più nascosto non teniamo le nascoste ci sono delle soluzioni esatte per le esatto, e quelle soluzioni che no. ancora non ci sono cerchiamo cioè, sì, insieme sì, cioè, facciamo reti con i servizi parliamone e ascoltiamo e, e insomma insieme si può essere fuori per il fatto perché quando siamo trovate per fare la situazione abbiamo, abbiamo veramente credo la una foglia per tanto noi con un lavoro di informazione e sensibilizzazione abbiamo fatto qualcosa che per tanto si ricordate ad un certo punto se noi ricordiamo le noi di fiesta che non avevano purtroppo questa mentalità c'è qualche Cosa in comune tra i testamenti di raccordi? Assolutamente sì, come dico sempre quello che emerge lo si vede chiaramente, c'è un filo conduttore di tutti noi, un dolore che ci unisce ed è molto simile in alcune cose, poi chiaramente c'è poi eh, la situazione che eh, va a essere eh, diversa per ognuno, però Sicuramente la, la, la senso di colpa, lo stigma, l'inversione del ruolo genitoriale, l'eccessiva responsabilità. Nel, nel libro approfondisco anche una parte molto dedicata su eh, quello che è il disturbo traumatico dello sviluppo. Che purtroppo poi, non per genetica, ma per comunque una serie di problematiche che si possono vivere da bambini quando c'è un genitore che non sta bene. Noi, entrambi che ti può portare a sviluppare a tua, a tua propria volta i sintomi di uno disturbo mentale che può, può aggravarsi. Infatti, purtroppo per molti di noi eh, c'è ehm, la possibilità di svilupparlo non tanto appunto per la genetica, ma perché l'ambiente in cui cresciamo sostanzialmente spesso ehm, comporta una serie di carichi di responsabilità, ansie e tutta una serie di cose che poi ovviamente va a provare la salute mentale del bambino, del ragazzo e poi del giovane adulto che poi in, ehm, va a essere molto gravosa anche in età adulta e va affrontata ehm, infatti tra le altre cose che emergeva l'importanza del, del supporto dei servizi dei professionisti, per la salute mentale per il supporto ai figli anche in età adulta eh, il supporto alla genitorialità del paziente psichiatrico perché non dimentichiamo Un'altra cosa importante per noi è sempre stata sottolineare quanto eh, sia importante permettere ai, ai genitori che hanno un disoccupante di poter essere genitori nella misura in cui possono esserlo. Ovviamente ogni caso c'è sé è una generalizzazione, ma valutandolo con appunto, i professionisti, questa può essere una cosa che diventa molto importante nel percorso di cura stesso del genitore, quando è possibile e quindi eh, perché eh, è importante per il genitore, è importante per il figlio avere il proprio genitore nella misura in cui può esserci ovviamente limitatamente a quello che la malattia purtroppo poi limita eh, però un'altra cosa importantissima su cui noi ci focalizziamo è sul fatto che non c'è una colpevolizzazione del genitore che ha commesso comunque delle cose che poi hanno comportato nel vissuto dei figli inevitabilmente un dolore molto grande, però ricordiamoci che non è un gioco al senso di colpa, ma deve essere una presa di coscienza e responsabilità sull'importanza di, eh, di prendersi cura della salute mentale, a salute si gravi per tutti noi e eh, una tutela per i nostri genitori, una tutela per noi figli e l'importanza di noi siamo qui, esistiamo, parliamone, eh, con molta... Possiamo fare tanto per chi magari poi soffrirebbe magari molto molto molto di più se non potesse parlarne e, e, e dovesse continuare a sentirsi in colpo, sentire la vergogna o il peso di essere ehm, in qualche modo responsabile, cioè responsabile in maniera negativa di, di un problema di salute, cosa che magari in salute fisica non potrebbe mai. Quindi ecco, questo è sempre stato il filo, uno dei fili conduttori importanti. Io credo che dobbiamo ringraziare questa associazione, questa scrittrice, questa ricercatrice perché più l'ascoltavo, più mi rendevo conto che hanno tirato fuori veramente un tema di cui fino a questo momento non si è mai parlato. E credo che sia un tema invece fondamentale perché, come ha detto lei c'è tanto nascosto c'è tanta c'è tanto dolore nascosto, c'è una tante famiglie sì. infatti anche prima mentre si parlava di pandemica quando, che la pandemia eh, ne parlavamo sempre durante il lockdown anche per una condizione come può essere un bambino o un ragazzo che vive la condizione di, eh, di avere in famiglia, un genitore, un tante non so, Ecco, eh, è stata comunque anche lì un motivo nostro di interrogazione, perché ovviamente per noi a suo tempo, ad esempio, poter uscire, di poter andare a scuola di poter fare delle cose che durante il programma non era pensato di fare, ha dato un aiuto, che in quel momento invece non c'era. Quindi noi pensavamo, tutti i ragazzi, come potevamo essere noi allora, che invece stavano vivendo questa cosa in quel momento. Con noi anche differenze. le erano praticamente interrotte. Cioè, quindi, fisioterapia, terapia, esatto. esatto quindi oggi la difficoltà ulteriore di una situazione di questo tipo. Quindi ecco da lì l'ulteriore fatto di poterne parlare perché non magari so durante se... la pandemia vi siete aiutati, non so, sui social. Noi, sì, noi abbiamo, fatto, abbiamo cercato di tenere un filo sui social e ovviamente anche questo è stato d'aiuto perché effettivamente. arrivare anche solo eh, appunto eh, sapere che ci siamo a volte ha fatto tanto e dopo noi sottolineiamo un'altra cosa che sottolineiamo molto spesso perché appunto l'importanza di fare rete con servizi è che poi succede questo quando purtroppo perché anche un'altra cosa che mh, a livello territoriale purtroppo in Italia i servizi per la salute mentale ci sono situazioni che variano molto quindi magari in alcune alcune zone sia più fortunate che in altre appunto e quindi dove c'è carenza, dove si è tanto carenza, noi abbiamo, abbiamo visto tanto le richieste di aiuto che noi cerchiamo sempre di, eh, di indirizzare, però noi ricordiamo questo, noi siamo qui per parlarne, per fare rete, per portare la nostra esperienza importante e fare rete con servizi che devono poter rispondere perché noi non possiamo sostituirci al servizio che manca Se purtroppo. Esatto, no, perché purtroppo noi, giustamente da una parte abbiamo il nostro vissuto che a suo tempo e a tuttora ci impegna, noi facciamo tutto il possibile e siamo qui a raccontare e a parlarne perché è importante, siamo qui a dare degli strumenti in più con le nostre comunicazioni, ma dall'altra parte non possiamo farci carico di una carenza del servizio che purtroppo a volte non riesce a rispondere bene per farci carico ad esempio di una situazione familiare difficile noi abbiamo persone che magari si scrivono su social per chiedere aiuto ma nella nostra possibilità associativa questa cosa purtroppo non c'è non per cattiveria ma per una presa di coscienza anche dei nostri limiti sani, limite sano che dice siamo qui per eh, dare la voce noi diamo la voce, portiamo l'istanza noi siamo qui anche Stefania ha fatto un lavoro anche a livello del Parlamento europeo, è sempre in prima linea a portare le nostre istanze a, anche a livello internazionale e, e quindi quello noi lo facciamo e siamo davvero, però non possiamo chiaramente questo no, farsi carico del e per questo che un'altra cosa su cui puntiamo è la collaborazione con i servizi in modo che sappiano di più possono potenziarsi nei termini e dare dignità alla salute mentale in modo che si investa anche di più, perché il paziente che soffre di un problema di salute mentale eh, ha bisogno di un investimento che a volte non viene fatto, perché tante volte si pensa che la salute mentale è una cosa di serie B e quindi non si investe quanto si dovrebbe nella riabilitazione o comunque nel supporto alle famiglie, nel supporto alla gestualità, tutte cose che noi speriamo con calma e col tempo giusto ed ha aperto una bella strada che fa sicuramente un'ora comunque veramente rimani molto colpita di questa cosa io ci avevo mai pensato e quando io quindi, qui. quindi credo che sia molto importante continuare Ave, avete chiarissimo molto interessante perché avete chiarissimo il perimetro in cui muove i vostri limiti è ci siamo resi conto in questi anni proprio dell'importanza di chiarire gli obiettivi che noi abbiamo e dare un focus che poi aiuti veramente, concretamente, perché noi da figli ci siamo ritrovati sempre nella condizione di un po' aver bisogno di salvare il mondo, ma perché da, da, da, abbiamo vissuto quello che era di voler salvare i vostri genitori e magari non lo puoi fare, anzi non lo puoi fare. Quindi, prendendo coscienza di questo sappiamo che noi non possiamo salvare il mondo, noi vogliamo dare il nostro contributo nella misura in cui possiamo farlo per migliorare tutto quello che si può migliorare. Il mondo non lo salva nessuno, ognuno, ognuno di noi prendendosi il proprio pezzettino insieme facciamo tanto e ognuno fa il suo pezzettino e insieme, tutti insieme il mondo piano piano lo miglioriamo. Salvare il mondo non lo può fare nessuno, però noi siamo qui. Secondo me è molto bella della vostra richiesta di essere figli. Anche di, della nostra richiesta che i nostri genitori per quello che possono sì. dare. Sì, possono essere genitori, possono dimostrare il loro affetto, per il loro amore, nei no, sì, momenti in cui lo possono fare, nelle condizioni in cui lo possono fare. Quindi, mi, mi piace molto quello che hai detto, mi, sono, sono molto colpita di capire la. Questo racconto, che, anche perché è un racconto che lei è sicuramente per molte fine, che tu serve ce lo racconta con tanta, con tanta chiarezza, ma con un po' di distacco, con tanta consapevolezza, tanto lavoro di, di psicoterapia e di tante cose che servono per ricostruirsi, perché poi di fatto sono delle cose che Proprio quello che dico, che era anche scritto quando pubblicai il, il, il libro, dissi: sì, Non mi consola essere diciamo, tra gli ma sopravvissuto o comunque una persona che è qui, come mi vedete qua adesso, sulla base del fatto che io, in parte, ce l'ho fatta in una maniera, ma non è stato comunque facile. Ma per una come me ce ne sono il triplo di persone, di bambini, ragazzi, che poi successivamente diventano tutti, che invece vanno a ricadere in problematiche per molto gravi e che, di cui magari provano molta più fatica. Quindi è per questo che noi puntiamo tanto sulla prevenzione. Perché quando un problema di salute mentale va a cronicizzarsi, e va a diventare molto grave a livello patologico, poi è molto, molto difficile lavorare con il paziente quando è già in una situazione molto eh, pesante. Invece perché la prevenzione? Perché se ne parla prima il problema non si, può essere arginato quando non è ancora così grave e quindi è più semplice, ma come in tutto la prevenzione se arriva prima è, è molto più eh, è una, cioè è qualcosa che puoi fare con meno sforzo di andare a molto di più, di ottenere di più quindi arrivare prima con l'informazione poi eh, con, la pre, eh, con la prevenzione e eh, eventualmente ehm, aiutare quando i sintomi sono all'inizio e quindi arginare tutto quello che si può arginare e, e invece farlo successivamente non è impossibile anzi è una, cioè, comunque noi appunto come dicevo quando c'è un problema già aggravato, magari è un una persona che ha un genitore L'importanza è comunque di puntare comunque alla... Eh, adesso, sì, adesso sì, fortunatamente i servizi sono migliorati a livello psichiatrico perché adesso si parla di recovery, di riabilitazione del paziente, cosa che prima magari invece era meno pensabile. Adesso un pochino si è migliorato. Dopo appunto abbiamo ancora delle differenze tra territori, ma piano piano con calma si vedrà probabilmente in futuro cosa riuscirà. L'importanza è iniziare a parlarne in modo veramente dignitoso la dignità che ha perché non è spazzatura la persona che ha ha fa paura di questa perché comunque paura. forse già perché per un problema fisico c'è forse una cura più sì. compensativa sì. esatto. capiamo esatto. il medico ci dice una cosa noi capiamo che dobbiamo prendere l'antibiotico perché abbiamo un sì, problema mentale tanto ti fa più paura come patologia sì, seconda sì. cosa la cura ti fa paura, perché non sai come andrà a cambiarti, cambiare no? esatto. Quando hai il tumore, il tumore di vedere le cose. Sì, sì, sì. Chiaramente, chiaramente deve essere un lavoro, perché l'importanza la, la, del, della salute mentale, è che cioè il lavoro sulla salute mentale, è che deve avvenire in una maniera che va in sinergia tra terapia farmacologica eventuale, se serve, e la psicoterapia, perché quella spesso sta quello che ha creato un po' di difficoltà perché quando vai a risolvere il problema con un farmaco e a sedare troppo il problema non abitui la persona che ha il problema a far fronte a quel problema e capire le strategie con cui gestire la propria mente nei momenti di difficoltà quindi l'importanza è che il farmaco è importante lo è altrettanto la psicoterapia perché bisogna fare educazione paziente a conoscere il proprio disturbo e a sapere come gestirlo anche con una quantità attiva di farmaco non esagerato perché sedare completamente non aiuta, cioè eh, ti seda ma poi, non poi non torna ritorna, voglio... quindi è lì che è il focus importante che adesso comunque si sta riscoprendo perché prima la tendenza era anche a sedare molto perché è appunto la paura della persona che non e se dal registro di realtà è comunque socialmente accettato, quindi cosa fai? La cosa più facile è sedarlo perché è così non ti dà problema. Però adesso la psichiatria è migliorata in questo, ci sono dei servizi che forniscono anche un maggior supporto non solo farmacologico, ma anche il appunto, lavoro educazione, terapia, psicoterapia, che è appunto una cosa per alcuni versi essere educare la persona a poterlo affrontare eh, e a vivere una vita di qualità, perché anche se dare eccessivamente una persona eh, eh, può portare delle problematiche a livello di e quindi anche sempre ritornando alle possibilità genitoriali anche lì un eh, lavoro di educazione e che appunto come dicevo prima è importante nel, nel percorso stesso di cura e abitativo della persona del con disturbo se è genitore, poter mm. aiutarlo a capire mm. come fare il genitore, quello è la chiave, molto importante. Eh, ti volevo chiedere una cosa, visto che sei una persona che mi ha colpito molto, ma una consapevolezza per tutto il tuo lavoro che ha fatto, come ti vedi? Tu, come ti vedi nel futuro prossimo? Io spero di continuare a portare avanti questo bellissimo progetto. Mm. In realtà ho cominciato negli ultimi anni a poter essere, permettermi di più di essere figlia, permettermi di più di essere me, permettermi di più di fare le cose che mi piacciono con passione e senza la, la costante preoccupazione sempre di iperresponsabilità verso comunque la mia famiglia, c'è cioè, un amore comunque dietro, però poi a volte diventa difficile gestirlo per tutte queste cose quindi io mi vedo con alti e bassi, perché non nascondo, cioè, mi vedete così, ma non è che sia... ho i cioè, miei cioè, mie menti e ci sono gli alti e bassi che vanno accettati, quindi sì, però spero e vedo sempre meglio nella mia realizzazione personale e in quello che sto portando avanti in cui credo, io, vabbè, adesso, oltre al progetto con comic, in realtà sono bibliotecaria e lavoro e dopo a 15 quindi ragazzi cioè, più di così campionessa un... eh, no a livello atletico non devo impegnare ancora però ci sono piano piano e quindi insomma tante cose nello sport nella mia realizzazione mi vedo spero bene e, e, però appunto io quello che, quello che vorrei è che non eh, perché la, la, lo sappiamo Sappiamo che noi che abbiamo vissuto sappiamo che difficoltà c'è ad arrivare a queste cose che per alcuni sono normalissime per chi ha vissuto molto lineare magari senza determinate problematiche è molto più ehm, non semplice, ognuno nella sua vita ha le proprie, però ehm, quello che hanno i miei figli abbiamo avuto tanto sentito è che per noi arrivare a degli step che magari per altri sono un po' più semplici per noi arriviamo già con eh, lo zaino da 50 kg sulle spalle per arrivarsi, magari l'altro se ne era, era 10 quindi quello che è è proprio questo, cioè io sono arrivata qui con 50 kg di peso sempre addosso, ok? Magari facciamo in modo che per altri che hanno vissuto quello che ho vissuto io ci arrivino con, con un peso che è suddiviso in una rete che aiuta, e porta avanti e ci, ci arrivano con meno fatica il tuo impegno sociale comunque lo ho voglio portare davanti. assolutamente, nei, nei Adesso... limiti di cui li prendo Ovviamente mi prendo in prima scuola di me, e si vede, perché poi se aiuti te, poi aiuti meglio gli altri, quindi è proprio palese, è evidente e questo sì, poi man mano a me, è assolutamente sì, l'idea di portare avanti il progetto e di comunque fare del mio meglio perché ci sia visibilità e questo. Possiamo ringraziarla. Questo è il libro di Gaia Cusino: Un dolore nascosto. Ringraziamo. Io penso che appena questo traino peserà un po' meno potrà volare, perché già con questo traino è fatto tantissimo. E quindi se qualcuno comincia a prenderti qualche peso, chissà dove lo potrà usare, te lo auguro, potrà recuperare magari anche qualcosa che ti ha mancato. Quindi grazie, grazie, grazie mille, grazie al Cesmo, abbiamo raccontato delle bellissime storie.